Sì, Presidente, solo per dire che probabilmente su questo emendamento c'è stato un fraintendimento della Sovrintendenza. Questo emendamento eh, intende eliminare un periodo che introduceva nell'articolo 5 che riguarda la durata delle concessioni, la durata per le concessioni Covid, che era di mesi 18. Ma questo emendamento la toglie? Quindi il parere contrario a toglierla eh, sembrerebbe contrario al, al, diciamo, al testo inserito nel parere negativo perché eh, probabilmente la solitatenza ha capito che si voleva introdurre, invece quell'emendamento viene tolta, quindi vorrei che fosse chiaro questo concetto e che poi non vi è più necessità di entrare nel merito di queste cose perché eh, c'è stata l'81-2020 che ha definito anche la durata insomma.